Buonasera in questo video, o buongiorno, in questo video super improvvisato vi volevo far vedere una piccola cosa la busta della Star Starshop, la mia fumetteria di fiducia come vedete è un po' spoglio il muro perché sto piano piano iniziando a traslocare però oggi è uscito un video, o meglio, qualcosa di molto interessante per questo esce questo video, ovvero il volume di Sanji e non solo, il volume 99 di One Piece e ultimo ma non per importanza lo speciale 99 di One Piece che si va ad unire al 98 che avevo già comprato. Ragazzi vi ricordo per sostenere il mercato del fumetto bisogna acquistare il manga in fumetteria o comunque su internet dove vi pare, se vi piace l'opera ovviamente. Buona giornata, ciao!